Rihanna, sexy in rosso sul red carpet con decolleté esplosivo. La preferite in rosso, rosa o in paillettes? Foto-video. Rihanna non smette di stupire ed esagerare. Questa volta, in pochi giorni, ha attraversato loceano per partecipare alle anteprime negli States, Los Angeles. E in Europa, Londra e Parigi, del suo nuovo film foto-video. Oramai sembreremmo abituati alle sue appariscenti ed esplosive mise ma ogni volta l'impatto è sexy. Tre red carpe e tre vestiti che mettono in risalto le sue forme burrose ma non meno glamour vai alla gallery. Rihanna, viva in passerella, con schiena nuda, guarda il video. Probabilmente in bikini i suoi difetti appaiono più evidenti. Foto, e risulta certo meno tonica, ma stavolta, insieme a cara delle vigne, Rihanna, protagonista del film Valeria nella città dei mille pianeti, ha un impatto più sensuale ed aggressivo. Mentre, photoshoppata nei servizi patinati, appare provocatoria ma ha certamente meno vera foto. Insomma, la cantante 29enne delle Barbados è generosa con i suoi fan, le copertine dove appare Semi nuda si sprecano guarda. Neppure il principe Harry è rimasto immune al suo fascino e video.